Cambiamo decisamente argomento, ci sposiamo a Roma, Adriano Meloni, assessore al turismo del comune, buongiorno, benvenuto. L'immancabile Tar del Lazio annulla l'ordinanza con la quale Virginia Raggi aveva fatto sì che i centurioni e i risciò ehm, se ne andassero da davanti al Colosseo o complessivamente diciamo così, nel centro di Roma. Eh, parla il Tar del Lazio tra l'altro di un'attività, un quella <coughs> dei centurioni che si fanno fare le foto con i turisti, perfettamente lecita, aggiungiamo noi, lecita finché non avvengono le molestie alle turiste che sono state ambientate ampiamente documentate, il taglieggiamento per, eh, per la foto e quella specie di suc davanti a quello che è il simbolo uno dei simboli del nostro paese, forse il più famoso. Eh, Meloni, eh, il Tar ha detto però eh, anche questo, dice finito il giubileo non c'è più l'emergenza e il comune ha il dovere di intervenire con un regolamento più preciso di questa attività. Che cosa intendete fare? Sì, innanzitutto non ha, non ha uh, cancellato l'ordinanza, ha semplicemente accordato la sospensiva in attesa del giudizio in merito che avverrà a dicembre Sì, in, in eh, Meloni, Meloni lei ha ragione mi scusi, eh, però dall'altra parte io aggiungo l'udienza eh, in merito è fissata per il 6 di dicembre, nel frattempo c'è tutta la stagione turistica romana che, eh, no. quello, quello è il problema, esattamente ha centrato il problema in pieno questo, questo uh, ovviamente noi, noi stiamo per regolamentarlo uh, era predisposto il regolamento della Polizia Locale che vieterà eh, questo tipo di attività purtroppo o per fortuna il decreto Minniti è intervenuto e, e stiamo adeguando il regolamento della polizia locale in base alle prescrizioni del decreto Minniti eh. quindi, Purtro uh, purtroppo perché lei non è d'accordo politicamente perché è del Movimento 5 Stelle ma per fortuna perché in realtà vi viene in aiuto mi sembra di aver capito no, eh. sì. no no no è, è, è lodevole lo quello che uh, stipula il suo decreto ci viene aiuto dà più poteri al sindaco quindi diciamo che è positiva la cosa dobbiamo semplicemente uh, adeguare quello che era già stata stilata come uh, regolamento della polizia locale a questa, questo mm. decreto Minniti quindi sì. semplicemente un, un, dei, dei tempi un po' più lunghi sì. purtroppo è intervenuta questa sostitutiva da parte del DAR che come giustamente <ride> ha sottolineato lei permette a questi signori di ritornare ad importunare tur turisti in giro per la città davanti al monumento più famoso del paese entro, entro che tempi considerate di, di varare un regolamento definitivo per questa cosa? il regolamento prevede varie tappe per cui uh, penso che il comandante Porta l'ha stirato nell'arco di qualche giorno, però deve anche passare in, in consiglio comunale che è un iter un po' più lungo sì. nel, nel, nel mentre, quindi in questa finestra che uh, si apre che permetterebbe a questi personaggi di tornare uh, ad operare uh, ho, ho, dato, uh, ho mandato al comandante di eman emanare un altro una ordinanza a firma del sindaco uh, con delle motivazioni magari anche diverse rispetto a quello che possono, potevano essere legate al giubileo per far sì che uh, non, non, non tornassero, quindi questo è uh, quello su cui stiamo lavorando in, in questi momenti. Quindi, quindi dovrebbe arrivare a breve una nuova ordinanza in sostanza? Esattamente. A breve una nuova ordinanza per fermare per tamponare l'emergenza e poi, entro breve, immagino, un provvedimento definitivo che poi avrà quell'iter che, che, esatto. che lei ci avrà raccontato che ci ha raccontato. La ringrazio. Grazie a Adriano Meloni, assessore al turismo del Comune di Roma, perché ci ha dato anche qualche chiarezza sui tempi e la, come dire, non dico la certezza, ma un'idea del fatto che quel SUC possa non tornare là davanti. Adesso ci fermiamo. Andiamo.